Gabriele inizierà un altro video di ginnastica! Non è un video di ginnastica! Video di ginnastica. E allora che cos'è? Però guardate, qua ci vivono un sacco di tante e erano grossissime. Poi io gli ho dato il consiglio della mia ginnastica, sono dimagrite in un momento! E ecco guarda, arriva di... la nostra nuova ospite! Rebecca che ci insegnerà come danzare! ciao Rebecca ciao. fai qualche mossa di ballo per insegnarci dai seguiamola è importante allenarsi bene perciò dobbiamo correre e seguire Rebecca ecco qua Rebecca dai rifalla questa si chiama piruletta! E poi ritorna! Bene! È già durato abbastanza! Ci vediamo alla prossima puntata!